Cari amici, l'autunno è arrivato, oggi il tempo è quello che è, anche se laggiù vedo una leggerissima schiarita. La mattina ha l'oro in bocca, per cui comincerei direttamente da Luca di Empower. È un'ottima idea passare da Luca a quest'ora perché loro, durante l'arco della mattinata, sbrigano già tutte le scartoffie, sono super operativi il mattino presto, la mattina. E niente, via. Prima di, di fare il, un salto da Luca, vado un attimo a dare un bacio alla mia bambola. insomma ci vediamo tra poco. Direi che mm, nel giro di due settimane questa smart mm, sarà finita e mi dedicherò interamente a te. Come down, like Dollar be the bottom line Bottom feedin' niggas out of line Turn your heart rate to a dotted line Yeah, my Zodiac, probably dollar sign Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling. Colazione, considerato che sono le 11 stanno facendo la terza colazione. Desolato, me ne vado. Mamma mia, non c'è sta, ma che ce venga a fare? Che ci venga a fare? A un certo punto, finalmente, Luca arriva, e, e niente chiacchierando, così, tra, tra una cazzata e un'altra, passa Barbara Chiappini, cioè passa proprio. Di fronte alla, alla, alla, alla serranda di, di Empower, tra l'altro sorridendo, quindi <ride> dovevate vedere la faccia di Luca. In quel momento non avevo il telefono in mano, non l'ho potuto riprendere, però comunque il risultato poi è stato, è stato incredibile. Perché lui è rimasto muto, zitto, cioè lei era proprio carina e quindi lui, vabbè, ciao. È passata di qua. Era lei? Era lei, sì. Era carina, eh? Noi che abbiamo detto? Niente. Ciao. Beh, pure sorriso, Ha guardato dentro. Ah, è incuriosita. Spaziale! Cosa stratosferica! Ciao! Che è passata in penombra, quindi da là verso di qua, con delle forme tipo la classica 90-60-90, una cosa strepitosa, e lui con la faccia. E lui con la faccia da torto praticamente dice. Ciao! Ma porca puttana! Ma che cazzo Alle 11 del mattino non ci siamo, qua carburiamo dopo le 3 del pomeriggio. Oh. devi venire prima la mattina. Cioè, sai che fregna rara che è passata prima. E anche il tigre. Beh, considerato che è l'una meno un quarto, ci siamo tutti. Non ci credete, sono le 13. Andiamo. Oh, ragazzi, a Abbranzo. Tutti in tempo oggi, no? Sii... Sì. Ma da pure <ride> <ride> Cos'è questo? Lo schermo. Schermo di che? Il pc. mi compra a capo. Ah oh, no, ma non ci credo. Se lo devono portare da casa. <ride> <ride> Tichetti. Io sto Tichetti il suo, Io guarda. mi sono portato il computer proprio da casa. Sì, ognuno c'è il suo. Questa è una... Non non pro. Pro. È un po' autogestita, è un po'... Autogestita. È un non viene che cazzo gli pare, questo mi sembra chiaro, se è capito. È tipo quando Fox, io so, ancora Fox di TV, su Via Salari, a suo tempo, quando ancora era aperta, veniva dato l'obiettivo. Poi uno poteva venire pure alle quattro di mattina a lavorare. Basta che Ma raggiungeva l'obiettivo. Esatto. Dovevi consegnare a fine mese. Il problema è che consegniamo noi consegniamo sempre l'obiettivo. Eh, lo so. <ride> Manca l'obiettivo. <ride> Da tre del pomeriggio, ho sempre detto che voglio fare nella vita, voglio guadagnare poco ma me voglio svegliare tardi, io voglio guadagnare poco ma me voglio svegliare tardi, io vengo a tre del pomeriggio e la mattina è una cazzata per andare in bocca, è una cazzata